Altrimenti, dopo fa. Si appiccica tutta al pirottino. Eccolo qua. Temperatura al cuore. Sta salendo 94. Vedete che collassa. Quindi va subito girato, eh. e lo giriamo